Iscritta alla vita Sei bella Anche quando nessuno te lo dice Sei libera Ogni volta Che il domani ti spaventa Non sei un numero Su di te Puoi contare Canta Balla Dormi Mangia E nutriti di magia È ovunque Soprattutto sotto il tuo cammino. Alzati e cadi. È un gioco al sacro. Dove chiunque è maestro di follia. Sorridi. Anche quando non è previsto.